Il boat wakeboard però risulta economicamente impegnativo, in particolar modo per gli atleti europei. Il costo del carburante per una barca attrezzata per questa disciplina si aggirava intorno ai 3-4 euro al minuto e questo lo rendeva difficilmente accessibile a chi voleva avvicinarsi per la prima volta a questo sport. Dalla necessità di ridurre i costi nasce la variante che porterà al successo del wakeboard moderno, il Cable Wakeboard. Sfruttando gli impianti utilizzati nello scinautico, nel 1961 il tedesco Bruno Rixen crea il primo ski lift simultaneo ininterrotto. Questo tipo di impianto utilizza 5 o 6 tralicci disposti in forma circolare lungo il perimetro dei laghi artificiali per creare un sistema di cavi, carrucole, bilancini e motori che trascinano il rider in una sorta di circuito ad anello nel quale potranno essere eseguiti trick ed evoluzioni a proprio piacimento. Gli impianti da Cable Wakeboard si dividono genericamente in due categorie, gli one-on-one -on -one e i full-size. Gli impianti one-on-one -on -one vengono utilizzati esclusivamente per i ragazzi alle prime armi. Offrono un sistema di aggancio singolo che trasporta i rider in un percorso in linea retta avanti e indietro. Questo sistema garantisce maggior sicurezza in caso di caduta. Gli impianti full-size, invece, rappresentano il vero spirito adrenalinico del Wakeboard, L'impianto sfrutta sei tralicci di altezza variabile tra i 10 e i 12 metri per creare un vero e proprio circuito circolare in cui i riders, agganciati tramite i carriers, ganci a distanze fisse tra di loro, sfrutteranno i vari ostacoli presenti in acqua per lanciarsi in evoluzioni. Mi chiamo Massimiliano Piffaretti, sono un professionista di wakeboard. Ho 27 anni e sono di Sala Comacina, un piccolo paese sul lago di Como.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 E poi c'è questo nuovo sport, questa nuova, questa nuova maniera di praticare il wakeboard, che è winching. E praticamente abbiamo questi via di celli che ci tirano, quindi hai a disposizione solo un tiro, tutti i strotoli della corda e tira. E cerchiamo di fare wakeboard negli spot più riconoscibili, tipo fontane, laghetti magari con dei muretti. Mettiamo delle rampe anche in acqua ed è una bella cosa perché, comunque, porti il wakeboard sotto gli occhi delle persone. Allora, io, cioè, le differenze principali sono che nella barca si usa appunto, si sfruttano le onde create dal motoscafo per eseguire delle evoluzioni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 perché veramente io amo fare wakeboard e, e voglio essere praticamente un all-around wakeboard, vuol dire che faccio tutto. Oltre all'impianto, l'altro elemento fondamentale nel wakeboard è l'attrezzatura. Il rider deve sempre essere equipaggiato di... Caschi esteticamente simili a quelli da snowboard, ma appositamente studiati per evitare il riempimento d'acqua. Giubbotti salvagente leggermente più lunghi rispetto a quelli utilizzati nel kitesurf, per proteggere maggiormente le costole dell'atleta. Tavole di forma rettangolare, dagli spigoli smussati e tendenzialmente sottili, in legno o riempite di foam.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 durante i quali eseguirà un numero variabile di tricks in base al tipo di competizione a cui sta partecipando. In caso di caduta, l'atleta sarà ripescato e gli sarà data la possibilità di eseguire nuovamente la manovra fallita, valutando però una penale al termine della prova. Le competizioni di Cable Wakeboard consistono invece in un giro completo dell'impianto nel quale dell l'atleta dovrà eseguire un numero uguale di Feature Tricks e Air Tricks. Il turno del partecipante si interrompe in caso di caduta e starà alla giuria a valutare le acrobazie riuscite in base al grado di difficoltà tecnica, esecuzione e stile. No, allora, il, il giudizio eh, viene esclusivamente dalla barca che ci sono i giudici sopra e usano tre criteri.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 e in questi metri puoi mettere più trip possibili eh, che puoi, State a eh, in base, se sei veloce o no. A livello internazionale il wakeboard è uno sport in ascesa. Negli ultimi anni ha riscosso un enorme successo, sia come numero di atleti praticanti, che come spettatori che lo seguono da casa dalla propria televisione.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 top to blind diciamo che non è, non, è, non è il mio forte, non è quello che mi piace di quello. Io, io sì so fare i topi, ho fatti. sono stato uno dei primi a farli anche però cioè, secondo me è più far sembrare lo sport Bello e stiloso, non aggiungere solo un 180 più alle sue parole. Fondendo surf, sci nautico, skateboard e snowboard, sta facendo breccia tra decine di migliaia di nuovi appassionati ogni anno e non sembra voler rallentare.